Buonasera, <ride> allora di solito non sono per niente emozionata quando parlo delle mie cose oggi sono un po' emozionata devo essere sincera e quindi se faccio cose strane non preoccupatevi è tutto nella norma io sono una persona emotiva e ci sono alcuni libri che mi rendono più emotiva di altri comunque io sono Veragheno per chi non mi conoscesse sociolinguista, in questo caso uh, partner in crime della qui presente Esperance Accusumana, ho detto bene alla prima, mi sono esercitata allo specchio questa mattina uh, perché quando poi uno è emozionato sbaglia anche più facilmente, ma del resto io sono Geno, Geno, gemon, quindi ho varie, sì sì, ho anch'io varie personalità. E, siamo qui per parlare di questo libro dal titolo tutta intera, appena uscito per Einaudi che ho riletto questa mattina in treno mentre arrivavo da Firenze eh, con grande rabbia ho riletto con grande rabbia nel senso che ogni tanto lo sbattevo anche sul tavolino del treno nella generale perplessità delle persone che viaggiavano attorno a me perché con grande rabbia? allora io mi occupo uh, di sociolinguistica io sono una sociolinguista e da diversi anni mi occupo di questioni di cosiddetta diversity and inclusion, eh? diversità e inclusione per gli italofoni. In tutto l'ambito delle varie diversità di cui mi occupo, anche se non è il mio ambito primario, ovviamente mi occupo anche della questione etnica e quindi della diversità etnica. Cosa vuol dire essere una persona straniera o di origini straniere in un paese come l'Italia? Quello che io ho imparato nel corso degli ultimi anni, occupandomi del tema, è che spesso manca una voce fondamentale, che è quella dei diretti interessati. Eh, un po' di tempo fa, in un incontro con Jarrah Khan, Gerakan mi disse una cosa che mi ha colpito molto, che mi colpi molto, ossia spesso viene detto bisogna dare voce a chi non ha voce. E lei ha detto, no, in risposta a questo luogo comune, il problema non è che non abbiamo voce, il problema è che non ci viene dato spazio per manifestare questa voce, per farla sentire. Perché? Perché comunque il sistema dei media e eh, anche insomma, il sistema che ruota attorno ai mezzi di comunicazione di massa è ancora saldamente in mano a certe potenze e se viene passato il microfono viene passato in modalità molto controllata quindi succede quella che si chiama la tokenizzazione no? se avete presente quello che è successo eh, prego? tokenizzazione token come gettone no? la gettonificazione per cui non è che invito te perché sei brava invito te perché sei nera quel genere di cose lì per questo quando ho aperto il libro di Esperanza, io non sapevo esattamente cosa aspettarmi, ti conosco per il lavoro che fai online, per, le cose che, per il modo in cui ti esponi e così via, ma non mi immaginavo così tanta potenza, cioè sono arrivata senza, possibilmente senza preconcetti ma anche senza attese e ho detto vediamo che cosa ha fatto questa giovane donna, nera, italiana, scrittrice, attivista, militante Mediamente incazzata perché, cioè, ti vedo no? quando ti seguo online e vedo le cose che fai. E, tutta intera è un libro che mi fa imbarazzare molto in quanto detentrice di un privilegio per cui io non ho fatto niente che è quello di essere nata in questo paese, anzi in realtà io sono nata in Ungheria, ma insomma di essere cresciuta in questo paese, di essere chiara, eh, di rientrare per moltissimi versi nel canone di normalità che a quanto pare è abbastanza importante nella nostra società. Nel libro la protagonista, come la scrittrice, è una giovane donna nera, na, ehm, nel libro è una, una donna, una ragazza nera adottata, ehm, con un nome e un cognome italiani, ma ovviamente questo non basta per renderla italiana, perché qui stiamo parlando di una persona che la sua diversità, sempre da un punto di vista molto parziale, eh, se la porta in faccia. Prima di entrare in sala, parlavo con Esperanza del fatto che mia madre è ungherese, ha un nome e un cognome ungheresi, però ovviamente è una signora di pelle chiara, che nasconde quindi la sua stranieritudine finché non va in qualche ufficio e presenta i suoi documenti. In quel momento scatta una cosa singolare, le si dà automaticamente del tu. E ovviamente tutte le volte mia madre si adombra dato che non solo vive in Italia da 50 anni ma è anche laureata in italiano per cui parla italiano meglio della maggior parte degli italiani e di solito eh, esordisce con un italiano piuttosto forbito, no? ursù, <ride> in modo che la persona dall'altra parte si renda conto dell'errore di valutazione che ha fatto. L'ho presa un po' larga. Eh... Però volevo comunicarvi una parte del primo sentimento che io ho sentito quando ho aperto questo libro e che è ogni pagina quasi una volontà di espiazione, hm? di, di una facilità esistenziale in Italia che non ho fatto nulla di specifico per meritarmi e che non è così diffusa come si potrebbe pensare. Quindi partirei da questo. Um, da dove viene questo libro? come mai si chiama tutta intera e che cosa hai provato mentre lo scrivevi? Cioè, ci, ci sarai, io non so quando scrivo, almeno me lo chiedo, mi chiedo cosa voglio comunicare al, al mio possibile lettore. Che, che cosa volevi comunicare con questo libro? Sono già tre domande, eh? possiamo stare qui fino a domani mattina. <ride> grazie Vera, um, grazie a tutte e a tutti per, uh, per questa prima presentazione a casa, perché anche questa è una cosa che ha definito questo libro, il fatto di averlo scritto qui a Torino, che è il posto che ho scelto essere casa mia. Um, allora, um, questo libro nasce nel 2016-17, e nasce con una parola che tu hai già usato che è la rabbia questo libro nasce con una quantità di rabbia infinita uh, che ho dovuto trasformare altrimenti non, non, non sarei sopravvissuta e non sarebbe neanche nato però è, un processo, è stato un processo molto difficile è stato un processo inizialmente estremamente solitario e a un certo punto poi ho dovuto, ho dovuto condividere no, questa rabbia esattamente come mi capita con tantissime altre cose uh, scrivere questo libro è stato riuscire a Papira di tutto che cosa volessi da me ma soprattutto che cosa volevo dire qual era il mio intento perché eh, proprio come ci dicevamo prima eh, la mia esistenza ma come l'esistenza di tantissime altre persone è piena di stratificazioni è piena di domande è piena di conflitti ed è piena no, di, di limiti che, che si incontrano ogni volta che si esce dalla porta di casa e quindi ho dovuto cercare di concentrarmi sulle cose che sentivo più forti e trasformarle in qualche modo anche le letteratura, camuffandole, cambiandole e rendendole anche accessibili, perché anche quello è stato un passaggio difficile. Uh, quando mi hanno chiesto settimana scorsa il titolo Tutta Intera la mia risposta molto sincera è stata perché sono a pezzi ma sono a pezzi nel senso che la mia identità il mio senso di appartenenza eh, la mia storia um, e anche appunto quella collettiva di chi ha background migratorio è eh, fatta di tanti pezzi e ogni giorno bisogna trovare un modo per tenerli tutti quanti e quindi Tutta Intera per me era un'aspirazione per me era una speranza ma è anche tutto il viaggio che uno deve fare per riuscire ad arrivare non tanto alla risoluzione, no? non tanto all'obiettivo ma alla comprensione che è quella la direzione in qualche modo e la scrittura ripetisco è stata molto solitaria ma poi la cosa straordinaria è stata che senza rendermene conto e poi ovviamente elaborando tutto questo, senza le persone della mia vita, di questa vita a Torino ma anche delle vite precedenti non, non poteva essere, tant'è che appunto le ho inserite tutte quante senza dimenticarne neanche una per fortuna nei ringraziamenti perché senza queste persone non, ho, non avrei scritto questa storia l'ho notata la quantità di ringraziamenti, ci sono dei lunghissimi ringraziamenti collettivi, insomma, persona per persona, ehm, che danno... Allora, io, io leggo sempre i ringraziamenti perché ti danno una Riccio. prospettiva su, sul modo in cui nasce il libro. Eh, io dentro al personaggio della protagonista, nella tua voce, insomma, anche, eh, ho sentito molte voci, ho sentito una stratificazione, perché in realtà... Eh, poi magari sto sbagliando tutto però ti dico la mia lettura del libro allora, c'è una protagonista Sara eh, che però è quasi collaterale perché in realtà io questo libro lo vivo come un viaggio di Sara alla ricerca del, di, di ciò che lei è perché comunque lei è una privilegiata cioè ha potuto studiare eh, è cresciuta in una famiglia che, che la ama che la amava e che la ama anche se poi Ovviamente anche questa relazione non è così automatica perché non è che siccome un figlio viene adottato automaticamente tutto funziona, no? Cioè uno poi si fa delle domande esattamente come con i genitori di sangue, no? Voglio dire, non, tutte le, non, non, non, non può ruotare tutto al concetto della gratitudine grazie mi avete salvato e anche questo secondo me è molto interessante poi casomai ci torniamo. Però Sara è una che, che può studiare anche se eh, molto presto le capita una cosa simile a, a, a racconti che ho sentito anche da altre persone di background migratorio. Leggo due una frase. La professoressa di inglese mi fa i complimenti per l'ultimo compito. Brava, dice, sei proprio migliorata. Peccato che quelli come te non ci vanno al liceo. E c'è questo quelli come te che è una specie di enorme neon. no? I, molto del libro è raccontato in questo modo è così è collaterale sono piccoli giudizi che avvelenano la quotidianità tu sei come eh, ti, tu, te ti hanno preso perché i genitori non potevano avere figli non mi ricordo esattamente come lo dici ma, ma poi ti possono rendere se non sei all'altezza delle aspettative ti possono rendere ma in tutto questo non è che Sara si fa delle domande direttamente chi sono da dove vengo il tutto viene scatenato da un incontro, un incontro collettivo, perché Sara che può avere, che ha studiato eccetera eccetera a un certo punto si ritrova nella situazione di fare da insegnante di, di pomeridiana di un corso pomeridiano a un gruppo di ragazzini e ragazzine di un quartiere disagiato. Mm? Poi se vuoi dare più, più eh, particolari lo fai tu. Io non voglio spoilerare niente, non voglio rovinare niente, quindi rimango sul vago. Ed è un gruppo misto, cioè ci sono eh, marocchini, ci sono ucraini, ci sono rumeni, ci sono forse anche albanesi, non mi ricordo, però ci sono questi ragazzini e queste ragazzine e fra l'altro parlano ognuno la loro lingua e quindi c'è anche questa grande commissione linguistica. Eh, idealmente, secondo me, dal punto di vista... Eh, de, di questa idea del, del bianco eh, che secondo me è ben rappresentata dalla, dalla preside eh, accostare una eh, insegnante eh, di background migratorio a questi ragazzini di background migratorio shakerandoli insieme doveva venire il miracolo no? Tu, Sara avrebbe capito di cosa avevano bisogno questi ragazzini. Ovviamente la cosa non è affatto così lineare. Eh, è proprio attraverso questa relazione molto tesa, almeno inizialmente, ma quasi fino alla fine, che Sara scopre molte cose su di sé. Per esempio, puntini puntini, te la lascio aperta così. Vai dove vuoi. <ride> ok. Um, quando ho capito che nella stesura, nella scrittura, avevo bisogno di, appunto, creare un conflitto, Um, una delle cose che, che è ritornata alla mia mente è stata la mia formazione letteraria una formazione letteraria che come, come dico e, e ripeto spesso è stata prevalentemente bianca e nella formazione letteraria ma anche dell'audiovisivo uh, una delle immagini più caratteristiche no, dell'incontro di due mondi soprattutto se i due mondi avevano background migratorio diverso avevano anche una situazione di, di classe diversa um, Avveniva sempre no, con il bianco che incontra il nero ed entrambi imparano qualcosa e da lì no, c'è questo miracolo, c'è questo insegnamento reciproco, c'è questa unione e questa um, visione salvifica finale e quando io ho iniziato a raccontare di Sara io la immaginavo così perché uh, mi ha ricordato anche come io mi immaginavo in un certo senso il passaggio cruciale che mi ha, mi ha richiesto tantissimi esercizi è stato quello di fare un passo di lato quindi uh, prendere la caratteristica fisica no, di primo impatto di Sara che è il suo essere nera spostarla e invece concentrarsi sul fatto che Sara è stata cresciuta, amata, educata e messa nel mondo come persona bianca la potenza dell'amore, la potenza dell'educazione, il valore della cultura e anche la protezione del mondo di provincia le hanno permesso di andare nel mondo spensierata senza alcun tipo di problema perché sapeva dove poteva tornare e dove tornava nessuno parlava o nessuno diceva che il suo colore di pelle poteva renderla diversa, inferiore, anzi, l'amore era più forte. E proprio per questo uh, l'idea di metterla a confronto con invece un gruppo di ragazzini e ragazzine che um, è consapevole in maniera anche dura forse a volte, ma è più che consapevole della propria identità e dei limiti che quell'identità gli pone davanti tutta la vita, per me è stato uh, il punto focale no, di questo incontro, perché sarebbe stato troppo facile... E non sarebbe stato onesto intellettualmente nei confronti di quello uh, di cui parlo, della rappresentazione di tutto quanto, però sarebbe stato molto più facile prendere un insegnante bianco e metterlo in una classe di ragazzini seconda generazione, come li chiamano. Sarebbe stato lineare, forse Beh, appunto. è fatto l'attimo fuggente esatto. in salsa internazionale. Esatto, esatto. Mm -hmm. <ride> um, però a me le cose facili non piacciono, o comunque non riesco a stare dentro le cose facili e riesco a stare solamente nella fatica della complessità a farmi domande e spesso neanche a trovare risposte, mi viene molto difficile, però mettere questo personaggio di Sara, metterla in mezzo no? a chi l'identità la conosce, l'appartenenza la riconosce, ma soprattutto sa perché resta e ricorda da dove viene, era fondamentale per mandarla in crisi, mandarla in crisi in una maniera poi molto lenta, molto... Um, Uh, faticosa anche per lei da riconoscere e quindi per me è stato anche importante eh, rispetto a questo conflitto che lei incomincia a vivere in una maniera molto pesante mettere accanto quelle che dicevi tu essere le scene della sua crescita della sua infanzia perché Sara non è stata esente dal razzismo non è stata esente dalla discriminazione l'ha vissuta ma non è riuscita a registrarla non l'ha registrata fino a quando non si è trovata in un momento di crisi lei come, come scrivo era convinta di trovare questi ragazzi pronti a pendere dalle, loro, dalle sue labbra e invece si ritrova qualcuno che alza dei muri e lei di fronte a questi muri non sa cosa fare perché non ha la grammatica di quella parte di mondo che da una parte sembra appartenerle ma in verità deve conoscere da capo esattamente come, come se stessa perché i vari ragazzini e le ragazzine Um, non sono accomunati dalla stessa diversità, sono portatori di un mazzetto di diversità, no? cioè in una prospettiva intersezionale, mi viene da dire, hanno il denominatorio comune di essere disagiati cioè di venire da un background disagiato al di là del fatto di essere chi ucraino, chi marocchino o, o altro, insomma, da tutte le varie provenienze, diciamo, migratorie. E, e quindi non è automatico, cavolo, che se accosti dei, dei, dei migranti o dei figli di migranti fra di loro, questi si vogliono bene, è incredibile. Sì. Tanto è vero che non credo che sia casuale che nelle scene dell'infanzia, insomma, della giovinezza, del, dell'infanzia adolesc e adolescenza di Sara, uno dei suoi nemici più giurati è un altro ragazzino adottato di background diverso se ho capito bene asiatico no? per cui c'è anche questa cosa interessante che l'esplicitazione razzi cioè, del razzismo tu non sei come gli altri non, non pensare di essere come gli altri non viene dai bianchi in questo caso cioè <ride> il suo peggior perpetratore è questo ragazzino asiatico che però secondo molte persone avrebbe dovuto essere automaticamente amico di Sara sì mm? sì sì sì per me era importante anche raccontare questo la pluralità all'interno delle esperienze di, per, di persone con background migratorio spesso troppo spesso con i miei amici e le mie amiche eh, ci ritroviamo a essere accomunati eh, rispetto alle nostre esperienze di vita solamente per lo stesso colore della pelle o per il cognome esotico um, quando invece siamo persone, individui a sé stanti ma soprattutto ognuno di noi ha le sue sfaccettature le sue esperienze di vita e il proprio grado di elaborazione e quindi era interessante per me davvero di nuovo fare un passo in più c'è il bianco c'è il nero e i neri non sono tutti uguali e all'interno di questa pluralità ci possono essere dei dissidi interni e anche delle coalizioni e questo l'ho voluto riportare anche appunto nell'esperienza dell'adozione internazionale perché um, spesso Uh, al di là del fatto che anche qua le voci delle persone adottate vengono silenziate, sono ancora molto silenziate nonostante uh, la mia generazione di, di, di adottati abbia 30 anni e di cose da dire ne ha molte, L'altro errore che viene fatto anche lì è quello di portare un'unica storia, no? un'unica storia sempre con il peso della gratitudine, con um, la stessa identica narrazione legata alle origini, legata all'amore nei confronti della famiglia, ma legata anche uh, a un'assenza totale di narrazione rispetto a quello che succede dopo, perché spesso si racconta dei genitori, della coppia di genitori che vuole creare una famiglia, della coppia di genitori che è piena, disposta, disponibile a dare amore e del momento dell'incontro, dell'adozione solo che l'adozione dura tutta la vita <ride> e questo percorso è un percorso fatto di alti e di bassi e gli alti e bassi per gli adottati possono essere completamente diversi e per me era importante portare due voci due voci che potessero quantomeno inglobare il più possibile no? uh, il positivo e il negativo che fanno parte in ognuno di noi uh, di questo tipo di esperienza poi ognuno fa quello che vuole ognuno riesce ad affrontare come, è, come riesce no? come può questa esperienza per però bisogna sempre ricordare che ci sono le luci e le ombre e quelle convivono dentro di te e tu solo tu puoi trovare il modo per, per diventare qualcuno a prescindere da questo. Sì, dalla... Ho la mano occupata, se no battevo le mani anch'io. Per farvi un esempio plastico eh, del tipo di appiattimento di cui sta parlando Esperanza leggo di nuovo un pezzettino. Eh, detto con le migliori intenzioni, eh, ehm, tu lo sai che anche lui è stato adottato, magari ha bisogno di un'amica come te Sara, un'amica con cui ha in comune una cosa così bella. Non è una cosa bella, che cosa hai detto? scherzo aggiungo subito poi scappo non so come si tiene tra le mani la verità se mi cade si rompe io qui ho bestemmiato in aramaico in mezzo al vagone pieno, perché, perché mi ha colpito molto, insomma, una frase mi ha colpito molto. E mi ha fatto pensare a un libro che non so se hai letto, ma te lo consiglio così in presa diretta, che si chiama Lingua e Essere, di un'autrice eh, tedesca di origine turca, si chiama Kübra Gümüşay. E lei parla del Museo della Lingua e dice nel Museo della Lingua ci sono due tipi di persone, ci sono i visitatori, che sono gli innominati, che non hanno bisogno di cartellini perché sono i normali. E quindi, fra virgolette, nelle teche ci sono i diversi e i diversi devono stare fermi nelle teche, quindi hanno i loro cartellini, il migrante, la nera, la lesbica, la persona con disabilità, la persona con neurodiversità e non solo devono stare fermi nelle teche che i normali hanno previsto per loro, ma devono anche corrispondere all'etichetta. Uno dei grandi errori, Secondo me di, di visione proprio, di modo di vedere la diversità che commette in questo momento la nostra società, a mio avviso, è quello di appiattire ogni tipo di diversità su, su un modello, no? Quindi tu, tu non sei Esperance, tu sei la nera, no? Eh, Un'altra persona non è, cioè io sono la femminista, non sono nient'altro, no? Vengo, come dire, riassunta in queste etichetta e secondo me... Il discorso che viene fatto col delle con la migliore delle intenzioni, cioè anche lui ha questa bellissima esperienza dell'adozione, eh? va un po' in questa direzione di tentare di riassumerti all'interno dell'etichetta, che in questo caso, nel, nel caso della protagonista, ovviamente è la bambina adottata. Come dicevi tu, dietro c'è un mondo ah, di, più. di complessità molto, sì, sì. sì. sì. sì. sì. sì. e, e, e che due persone adottate magari non c'entrano nulla dal punto di vista del background culturale, della provenienza, ma anche dell'interesse a frequentarsi. Non è che se tu metti insieme le persone che a te sembrano simili, avviene per forza il miracolo. Anche perché poi non conosci quali sono le conseguenze di quell'incontro forzato e quelle conseguenze creano no, anche delle crepe o comunque mettono delle basi rispetto a quella che è la tua identità. Esatto. e Secondo me è importante. Anche ricordarsi che non siamo, come dico sempre, barattoli di marmellata. Cioè non puoi <ride> metterci l'etichetta e pensare che basti così. e Invece è una lotta da portare avanti quotidianamente, ma penso che tu lo sappia meglio di me. No, che è un po' il limite dell'idea dell'inclusività per me. No? Cioè, come dice il mio sodale Fabrizio Canfora, il problema di pensare nell'ottica di inclusività è che io, normale, definisco te diversa e poi decido quanto e in che modo includerti. Una delle cose più... Idiote che secondo me si possono dire ma per me siamo tutti uguali in realtà non è vero cioè soprattutto chi la propria diversità se la porta in faccia che sia perché è su una carrozzina o perché ha una pelle di una nuance diversa da quella standard che poi bisognerebbe capire qual è o qualsiasi altra cosa ecco eh, non è vero che non si vede la differenza io penso che una delle cose che traspare dalla storia di Sara e forse dalla tua è che se tu si vede che sei diversa non si può far finta che tu sia uguale, non è quello il modo per risolvere il problema della convivenza e delle differenze. Ma sì perché la collettività, soprattutto la collettività privilegiata, eh, ti porta... a ad annullarti, a nasconderti, a privarti no? delle tue differenze e siamo tutti uguali, non vedo nessun colore, sono quelle frasi uh, che dimostrano quanto possa essere più semplice no? vedere il mondo così perché la gente rifiuta la fatica la fatica di stare in mezzo a quel tipo di complessità come dicevo prima ma ancora di più la fatica di fare il percorso, in questo caso antirazzista che ti porta a dover guardare i tuoi privilegi che non sono delle cose per cui devi sentirti in colpa ma sono delle cose che ti appartengono e in cui ogni giorno no, tu le sfrutti um, portando delle conseguenze sulla vita degli altri senza rendertene conto e quindi nel momento in cui sono arrivate delle voci che hanno incominciato a dirti non è vero, non siamo tutti uguali non è assolutamente vero il fastidio, il disagio, la vulnerabilità che vengono fuori alzano automaticamente dei muri ecco la possibilità di stare a, a qualche centimetro da quei muri e vedere no, quando mai crolleranno ed esserci e stare lì, nel mio caso, con delle storie o con la voce che ho è la possibilità che ho trovato per riuscire a vedere poi cosa c'è dall'altra parte del muro e magari appunto costruire qualcosa d'altro di più utile insieme. Qual è il problema della relazione di Sara con questi ragazzini? Se, cioè io che ho letto sì, il libro lo so però se tu dovessi um, far intuire da dove nascono le tensioni è um, una domanda eh. difficile sì, <ride> sì no è che um, questi ragazzini queste ragazzine la mettono di fronte a quello che non è e per cui per tutta la vita ha lottato Sara è disperatamente bisognosa dell'amore, della sua comunità, della sua famiglia uh, e fa di tutto, fa veramente di tutto, perché Uh, non c'è nient'altro che vuole se non essere esattamente come il mondo le persone in cui è cresciuta e questo, questo desiderio disperato la porta ovviamente a cercare di seguire il più possibile anche quelle che sono le aspirazioni e i desideri delle persone con cui cresce in questo caso uh, la, la professione del padre no? lei si rende conto che vuole essere come lui lo ammira uh, vede in lui veramente eh, tutto il possibile tutto l'amore possibile questi ragazzini non le danno tregua, ma non le danno tregua perché ogni giorno, ribadisco, sono fieri di quello che sono, sono orgogliosi, non hanno alcun tipo di dubbio, poi la vita gli si mette in mezzo, i limiti, la discriminazione, il disagio, um, però loro sanno chi sono e questa certezza, queste radici no, così eh, profonde nel terreno fanno tremare tutto quello che sarà eh, perché sarà appunto come meta metaforicamente dico è un innesto e gli innesti a volte possono essere fragili e lei si rende conto di essere estremamente fragile e queste vite non la lasciano respirare rispetto a tutto quello che ha cercato e tentato di essere ma alla fine per poi rendersi conto alla fine che non c'è riuscita. Ho la sensazione che soprattutto all'inizio lei li odi questi ragazzini perché mettono in crisi delle sue certezze, la fanno forse anche guardarsi allo specchio in una maniera nuova rispetto a prima e immagino, almeno io così li ho vissuti, questi inserti di vita da bambina eh, sono, gli, sono quei ricordi che lei stessa ritira fuori creando una sorta di filo rosso di esperienze che forse prima non aveva mai messo insieme, che in realtà già minavano la sua identità in corso d'opera. Sì. Per esempio, c'è un capitolo l'undicesimo che inizia con questo dialogo. Eh, a scuola dicono che non ho la faccia da Sara. Chi lo dice? Denise. Devi dire a Denise che i nomi non si danno in base alla faccia. Voi perché mi avete chiamata così? Era il nome perfetto quando sei arrivata da noi non ne avevo uno prima tu eri Sara anche prima solo che nessuno lo diceva pa dimmi Sara nostra al posto di faccia volevo dire pelle allora io mi immagino una Sara grande una Sara adu giovane adulta che si ricorda questo episodio e poi piano piano tira fuori dai cassettini dei ricordi tutti gli episodi di questo tipo che mettono in crisi in realtà quello che lei è e questa cosa lei la scopre rispecchiandosi nel disagio e nella malevolenza di questi ragazzini che sono stronzi, diciamo sì. cioè, soprattutto cioè un termine molto raffinato ma soprattutto all'inizio sono proprio antagonisti sì sì se um, c'è una cosa che ho imparato soprattutto anche nel confronto con altre persone razzializzate della mia generazione perché quella degli anni 90 è una generazione diversa da quella di adesso è stato che um, per diventare adulti siamo stati obbligati a mettere da parte tante cose che ci sono capitate. Siamo stati obbligati a nascondere, a mettere nei cassetti tante frasi, tante scene che abbiamo vissuto e tante anche mh, sensazioni sotterranee. Uh, solo che le cose non è che spariscono, il corpo non dimentica. Uh, quindi ci sono stati dei casi, anche per me personalmente, in cui a un certo punto della mia vita da grande, quando ero convinta di essere Completamente libera, no? O comunque, usa usando quel termine terribile, completamente integrata, okay. um, delle folate, esattamente delle ondate di ricordi mi sono venuti a galla. E quello è stato l'inizio ela di elaborazione di quello che è stato il mio processo di crescita in un paese che non mi ha mai accettato per quello che ero. Ci sono voluti anni, queste ondate sono state forti, ci sono ancora, anche perché poi si aggiungono quello che succede nella quotidianità quindi diciamo che le cose si accavallano uh, però mi hanno permesso di riguardare e di rivedere, no? E quindi volevo permettere anche a Sara di rivivere la sua infanzia, di rivivere la sua crescita, ma soprattutto il rapporto all'interno della sua famiglia, no? Che ha sempre immaginato uh, meravigliosa, intoccabile, perfetta e piena d'amore. Mettersi a confronto con, suo, con questo suo vissuto, riguardarlo con uno sguardo critico anche, ma soprattutto uh, feroce, perché quei ragazzini ne passano anche quel tipo di ferocia la porta a una crisi che poi comporta una spaccatura perché una spaccatura è inevitabile che ci sia poi si può ricucire, si può ricostruire ma una spaccatura deve esserci se vuoi diventare ed essere appunto presente a te stesso, a te stessa. Che cosa succede dentro Sara? Mm, diciamo quando questa c'è questa esplosione no? nella relazione con questi ragazzini in realtà non, non, non è esattamente che c'è una risoluzione però quello che io vedo andando verso la fine del libro è una specie di inizio di un percorso di, uh, di, di autodeterminazione di comprensione di sé e anche di rimessa insieme dei pezzi per l'appunto il tutto intera che dici tu. Intendo dire che non c'è proprio l'happy ending, nel senso visto che sono tutti felici e contenti, ma c'è un, un anelito di speranza in un certo senso. E da dove viene questa, questo senso di speranza? Da dove viene? Uh, la speranza viene dalla scelta. <ride> Poter scegliere, forse è una delle cose più potenti che abbiamo a disposizione e Sara non sapeva di poter scegliere perché se nasci o comunque se cresci in un ambiente di provincia, in un ambiente in cui sei l'unica persona nera, in un ambiente in cui vieni messo sul palmo di una mano vieni amato, riempito di un amore che appunto come com il nomignolo che gli danno i suoi genitori Sara nostra diventa anche un po' una catena non sai che puoi liberarti uh, attraversando il fiume saltando il fiume, andando uh, in un posto che è vicinissimo geograficamente ma è lontanissimo mentalmente, emotivamente, Sara si rende conto che può dire no, si rende conto che può dire basta, e si rende conto che può dire questa sono io e devo incominciare a guardarmi per tutto quello che sono e non solamente in alcune parti e questo ovviamente comporta, ribadisco, delle scelte. Scegliere con chi stare, scegliere da che parte stare, ma soprattutto riuscire a ricordarsi che quello che ti fa male ha un valore, ha una validità e anche se dall'altra parte sembra una cosa minuscola, sembra una cosa impercettibile, insospettabile, se tu lo senti, se senti che fa male, devi far valere quel dolore che hai perché la tua esistenza e i tuoi sentimenti sono e devono essere la cosa più importante. Lo sentivo! A me ha colpito molto anche il senso di disinteresse della società nei confronti dei ragazzini e delle ragazzine con cui Sara ha a che fare. A parte che varia gente, sempre con le migliori intenzioni, mi chiede che, che ci fai con quelle lì, una perdita di tempo, più o meno, in maniera più o meno diretta, ma è la, tutta la società, che, quella micro società, diciamo attorno a quei ragazzini, che, che non, non li considera esseri umani di pregio da nessun punto di vista sono un po' sono quasi destinati a, a, a come dire sono pre, predestinati a una vita da reietti questa è un po' la sensazione e, e anche questo non viene detto in maniera esplicita Sara lo scopre un po' strada facendo e noi che leggiamo lo scopriamo strada facendo ed è una delle cose che mi creava in, imbarazzo e senso di colpa che è vero, cioè purtroppo mh, io penso che la nostra società spesso mh, ritenga di essere molto più aperta nei confronti delle diversità e nei confronti del, de, delle migrazioni di quanto non pensi, cioè perlomeno per esempio voi persone che siete venute ad assistere a una presentazione di questo tipo, poi è chiaro che c'è anche gente che non gliene frega nulla e vorrebbe chiudere i confini, ma insomma lasciamoli fuori quelli, almeno da questa sala, ma il punto è che anche quando hai le migliori intenzioni in realtà offri molto spesso delle cure palliative, ma non offri veramente la possibilità di vivere appieno in questa società, cioè si rimane comunque ai margini. E, e per Sara questo è abbastanza traumatico perché lei invece viene da una situazione molto più bene, no? cioè da sì. un'elite, sì. e si scontra con questi ragazzi e ragazze che non sono molto diversi in fondo da lei, ma in qualche modo hanno un destino già sì. scritto in qualche modo, a cui Sara però tenta di ribellarsi e di farli ribellare in un certo senso, cioè di creare dei, dei legami. Um, sì, io ho scelto anche di, di raccontare, di narrare un microcosmo proprio per questo, nel senso che nel momento in cui tramite saggi, tramite appunto incontri, l'attivismo, ho preso consapevolezza della realtà del razzismo istituzionalizzato, ehm, una radice di rabbia si è impiantata nella mia pancia e costantemente, quotidianamente lì perché è sotto gli occhi di tutti, questo razzismo istituzionalizzato continua ad essere e nessuno lo ferma, ma c'è e risuonano nelle nelle voci, nelle storie, che vengono riportate ovviamente poi da, da realtà piccole, dai collettivi, dagli attivisti o nelle storie che vengono scritte um, da chi vive queste cose in prima persona. Uh, All'interno appunto di Basilici, che è questa realtà che appunto viene narrata un po' come la periferia, il ghetto, uh, c'è questa realtà ed è una realtà portata avanti e narrata da questi ragazzini proprio con una rassegnazione che fa male e Sara di fronte a questa rassegnazione è proprio sconvolta perché lei è stata cresciuta uh, all'interno non solo dell'amore ma anche della cultura, la cultura che come dico sempre è una delle cose più belle, una delle cose più importanti ma è anche forse una delle cose a cui è più difficile accedere per davvero in Italia, soprattutto appunto se è una storia di background migratorio e quindi mi piaceva ed era importante per me fare questo confronto e portare no, questo, questa rivelazione togliere il velo dallo sguardo di Sara e toglierlo in una maniera molto netta perché lei subito si rende conto che c'è qualcosa che non va e eh, quando anche si confronta con, con chi fondamentalmente comanda, con chi eh, dovrebbe controllare, ha delle risposte che sono cariche di sufficienza ma anche cariche di um, un, un disinteresse veramente atroce, veramente atroce che Uh, non ho voluto ovviamente marcare ma che è lì, è presente ed è presente anche nella nostra quotidianità in quel modo lì che sembra leggero, passa in fretta te ne dimentichi subito ma quelle vite esistono ed è una cosa che poi ho voluto collegare a un altro passaggio importante questi ragazzini sono disillusi però sono ragazzini e quindi quando tu sei adolescente quando ancora stai lavorando la tua identità comunque la speranza fa parte di te la voglia di rivalsa fa parte di te e quindi io a questi ragazzini a un certo punto cerco di mettergli in mano il futuro, e io lo metto in mano in una maniera forse anche sbagliata perché comunque loro agiscono, prendono una scelta decidono di superare il fiume di partecipare alla vita della città, del posto della vera comunità ehm, prendendolo sarà, perché sentono che hanno il diritto che faccia parte di loro lo, faccio, lo fanno nel modo più sbagliato possibile ma per me quel senso di rivalsa, quella luce, quel, quella fiamma di dire questa cosa mi appartiene e me la vado a prendere era un modo per dire ok la situazione è questa eh, la condizione è veramente brutta ma c'è quel fuoco e resta acceso, continuano magari a provare a spegnerlo ma continua a restare acceso in qualche modo Verissimo, no, stavo riflettendo. Um, le rivoluzioni non possono essere sempre gentili no. No? cioè c'è anche il momento in cui bisogna rovesciare i tavoli e anche dar fuoco alle macchine e essere scomodi esatto. mi viene un po' in mente Black Lives Matter ma e, e, e le discussioni sul se fosse, se fosse stato il caso di reagire così no eh ma insomma loro poi sono passati dalla parte del torto con le violenze no ci sono dei momenti in cui bisogna battere il pugno sul tavolo io dico per le mie cose la militanza non può essere sempre gentile coccolosa e zuccherosa ci sono anche anche nei momenti, momenti in cui necessari. è giusto perdere la pazienza. Perché? Perché quello che magari dall'altra parte sembra un moto di stizza eh, può fare la differenza nella qualità della vita futura. Esatto. Cioè a volte bisogna far vedere noi ci siamo, noi, noi siamo qui e non valiamo meno. No? Esatto. E questo secondo me è, è importante da, da, da sottolineare. Volevo farti altre due domande, poi in realtà ci siamo magnati tre quarti d'ora così. Eh, una, una prima domanda è questa. Eh, io, io intravedo anche delle mancanze in assoluta buona fede da parte dei genitori di Sara. Eh, non, non è mai esplicitata questa cosa, non è che vengono colpevolizzati, però fra le righe, mh, come dire, è come se non avessero lavorato sulla complessità. Cioè questo era un po' il mio giudizio, ma non è un giudizio di merito, è quello che io leggo dentro al testo, poi non so quanto è inventato quanto questo richiama delle cose della tua vita non so niente quindi non mi esprimo secondo te cosa po avrebbero potuto fare diversamente se c'è qualcuno che è in una situazione simile che magari ha dei figli e delle figlie adottate e adottate dove può stare più attento per cercare di rendere la sua presenza nella società di oggi mh, meno traumatica se ti senti di dare un consiglio ehm um... <ride> Rispetto a questa cosa, quando anche vado a parlare con i genitori adottivi, io dico una cosa che uh, spesso causa delle reazioni molto forti, però è forse la cosa più vera che posso dire: è l'amore non basta. Ed è durissimo da accettare, da accogliere da genitore, ma è ancora più duro da accogliere e da accettare da figlio. Perché um, io ho deciso di raccontare questa storia: Sara viene adottata negli anni 90. I genitori dottivi di adesso hanno una quantità di strumenti che se li sognavano quelli degli anni 90 e soprattutto uh, i genitori di adesso hanno vissuto un trascorso storico politico a cui non possono essere indifferenti quello che è successo nel 2018 e tutto quello che ovviamente poi è stato conseguenziale, eh, ha aperto gli occhi per chi si mette a confronto con la diversità ha aperto gli occhi eh, i genitori di Sara non avevano gli strumenti ho deciso di raccontarli nella cosa più bella possibile che c'è nella genitorialità che è l'amore eh, ho deciso di um, mettere tutto l'amore possibile ed è proprio per questo che io continuo a sottolineare che questa storia non è la mia storia, è una storia di fiction perché uh, la fatica, um, l'impegno, um, il dolore che ho attraversato per riuscire a scrivere quel tipo di amore um, sono stati tipo enormi e, um, e sono stati molto um, pesanti, ma anche estremamente liberatori, no? Poter immaginare un amore che non hai avuto, poterlo mettere, poterlo rileggere. Io, um, spesso ho riletto alcuni passaggi anche di quelli che appunto sono stati eliminati perché per me appunto come dico sempre la scrittura, la lettura, l'immaginazione la creatività sono stati la mia salvezza, la mia famiglia, la mia educazione, no? educazione anche affettiva e, e volevo inglobare, volevo soffocare quasi Sara di questo amore, eh, di questa presenza, di questa cura pratica, fisica, di questa... Um, costante risposta no, del, del ci siamo, sei nostra, no, sarà nostra per me era proprio il termine adatto con cui questi genitori incatenano e uso di nuovo questa parola, questa vita a sé, no, la, la, la riempiono di tutto ciò che è possibile, però ribadisco l'amore non basta perché c'è bisogno anche di uno studio, c'è bisogno anche di un rendersi conto che ci sarà sempre un limite, se tu vuoi adottare un bambino in un'adozione internazionale e interraziale tu avrai sempre un limite e dovrai accogliere il fatto che certe cose non le capirai mai. Dovrai accogliere il fatto che per quanto potrai studiare, per quanto potrai frequentare la comunità di, di origine, per quanto potrai tornare nel paese di origine del bambino o della bambina tutti gli anni, tutti i mesi, qualcosa non riuscirai mai a darglielo e non riuscirai mai a capirlo ed è una crepa gigante è una sofferenza enorme. Uh, ma di fronte all'atto che scegli di fare, perché poi voglio sempre ricordare che sono i genitori che scelgono di adottare, i bambini non scelgono niente e quindi già c'è una situazione di squilibrio, nell'atto che tu scegli di mettere a disposizione, ecco, forse devi anche ricordarti che avrai dei limiti e devi anche ricordarti che ci sono dei posti in cui non riuscirai mai ad arrivare e proprio questo ti può aiutare poi a entrare in contatto no? con tuo figlio o con tua figlia perché lui a sua volta, lei a sua volta ha dei crateri no? a cui non riuscirà dei mai dei buchi neri direi quasi buchi neri, no? che non riuscirà mai a riempire delle domande a cui non avrà mai risposta e delle difficoltà anche rispetto a essere una persona con nome e cognome italiano, una persona con un documento italiano, un'educazione, una cultura italiana, ma con un mondo là fuori che tutti i giorni, tutti i giorni, gli ricorda che italiano non è o pretende il fatto di dirgli che tu italiano non sei. Eh, a te quante volte succede questo? Che mi dicono che non sono italiana eh? no, di sentirti scusami tranquilli mi, mi, stai, mi stai aprendo delle voraggi <ride> di eh, dicevo um, a te quante volte capita di non sentirti italiana? Uh, non mi capita più nel momento in cui io so chi sono uh -huh. però uh, a volte uh, ho dei dubbi, a volte ho come se tipo, ci fossero delle spallate dal mondo fuori, no? che ti fanno perdere l'equilibrio. E ti dirò, um, a volte questa cosa arriva anche da, da chi non me lo aspetto. E quindi è, una doppi è un doppio conflitto. È una doppia eh, difficoltà nell'incedere nel mondo, perché quando pensi di dire, ok, io sono qua, faccio l'attivista, scrivo libri, lavoro sulla rappresentazione, e poi c'è una persona afrodiscendente che mi insulta, il mio cervello va in tilt, mm -hmm. io non riesco a trovare un senso per la fatica che ho fatto per arrivare alla consapevolezza, ma poi c'è la pluralità, non tutti abbiamo la stessa storia e quindi quando ti incontri in questo terreno comune che è il mondo, sono le strade, sono i quartieri, entri in conflitto con la pluralità dell'altro, anche se hai il tuo stesso colore di pelle, può entrare in conflitto e quindi rimescoli tutto, metti in discussione di nuovo tutto. Questa cosa eh, è quotidiana, io ribadisco, è quotidiana, ma esco, devo andare a cambiare i documenti, devo andare a comprare qualcosa in tabaccheria, eh, prendo l'autobus, devo andare in terapia uh, devo andare a trovare i miei amici passeggio con le mie amiche vado al ristorante io so c'è una voce c'è una sensazione sotto pelle che a volte combatto altre volte no che mi dice che lampeggia e mi ricorda sai che potrebbe accadere Pot possono essere cose minuscole e me le dimentico dopo 5 minuti possono continuare a essere cose minuscole e per settimane ce le testa. a volte ho la sensazione di non avere un attimo di pace che non è bella sensazione. <ride> um, altre volte ho la sensazione di saper maneggiare questa cosa perché ho i libri, perché ho scelto di circondarmi di persone con cui solamente con uno sguardo posso dire ok, sappiamo tutti e due, eh, tutti e due cosa stiamo vivendo e c'è quella solidarietà straordinaria. E altre volte non ho, non ho le armi e quindi sto a casa a leggere. <ride> Thank <laughs> you.